Per Mino, ingenoda, anche betta, anche se Ho no. Non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non non esiste, non non esiste, no. non non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non non non non non non non non non Dai, prendi da 15,2 tela, da 15,3 tela, tre cose diverse! Eh, sì. Intero disco rigido e pieno, prendi tutto! Sì, intero così... disco rigido, prendi tutto! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! 1,12! norma da alcuni, solo dentro un di scoprire. insufficiente! non mi devi ma non è possibile che questa te, 8, 8, 9, 10, spostare! sono per l'altra parte dell'universo, credo che lui sia ma... cosa ci sta a dire? un like, un un like, un like, un un like, un un un like, un un un like, un un un like, un un un like,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 cioè bollina, però scoppate in Ci odo sono 고기� Cette ceux qui sullen Note 逆で最後ですスタッキはダ went the to the還有 I'm gonna be stuck in the. I'm gonna be stuck in I'm gonna be stuck I'm I'm I'm not gonna lie. Why is he lying to me? I'm not gonna lie. I'm not RIP no, RIP no, no, no, no, no, no. Да, да, да, да, We should be here. We should be here. We 재미, You for the last Get me out! Get me out! No, non ti That's <laughs> a What are <laughs> no e da quando si mangia non si riega cazzo non si gioca ma ecco ti faccio vedere il bufettato perché si vada bevi tutto nel volto ma svegli, svevi bevi bevi bevi bevi svevi bevi Vivi, tu, tu, tu, Vivi, Vivi, tutto tutto. Non si mangia, non si giu, I'm going to go to the hospital and get también, <tose> ¿no? Ох, Господи! Так. Так. Так. Non ti senti mai? Ho capito bene, ho capito bene, ho capito bene! Siamo, siamo siamo siamo siamo saluti U strength strength if you're not strength